Tra le domande che mi fanno più spesso c'è cioè, Ma te che software usi? Che software mi consigli per produrre? Io parto da un presupposto. Può andare bene qualsiasi cosa, dipende molto dai gusti ed è molto personale. Puoi fare tutto con qualsiasi software. Però ogni programma ha le sue caratteristiche e quindi può risultare più indicato per delle cose e meno per altre. Comunque facciamo una breve panoramica di quelli che sono i software più utilizzati al momento. Logic era un bel programma, purtroppo devo dire era perché l'Apple non ci sta puntando più e presto diventerà un programma consumer, una specie di garage band. Comunque, fino a qualche anno fa era veramente una suite ottima, completa, con una buona interfaccia, dei mix, dei plugin, quindi ci puoi fare tutto. È non semplicissimo ad un primo impatto, però comunque completo e quindi ti permette di fare tante cose e di svariare molto. E tantissima roba è uscita con Logic ed è tuttora utilizzato. Cubase è un altro programma molto diffuso, lasciano leggermente più a desiderare le sue impostazioni di base, quindi devi mettere un sacco di plugin e la cosa è stata un disincentivo abbastanza importante dal mio punto di vista, però comunque c'è chi lo usa ed è un programma che ci puoi fare veramente di tutto anche con quello. La novità degli ultimi anni è un po' Ableton o Ableton che la sua caratteristica è di essere veramente rapido e intuitivo e soprattutto veloce riesce a impostare le tracce, a cambiare BPM ti mette a tempo tutto risulta veramente, non dico facile perché non c'è niente di facile da usare però comunque risulta veramente rapido e quindi è molto utilizzato non ha un grandissimo suono di base anche con i plugin eccetera sebbene c'è chi lo usa per fare l'intero progetto master complesso però sinceramente fa un po' fatica a tirar fuori un gran suono e tanto il mixaggio lo fanno in un altro programma il programma più diffuso per il mixaggio è invece Pro Tools che al contrario è un po' più macchinoso se vogliamo un po' più complicato, una logica bisogna fare un po' più fatica per entrarci però ha un gran suono di base, veramente è valido sarà per i convertitori o per la scheda audio che prima era necessaria per utilizzarlo ora invece è stato un po' liberalizzato il campo però è veramente un ottimo programma c'è chi lo usa come sottoscritto per l'intero progetto dall'ideazione fino alla fine quindi dico si può fare e anzi è valido anche per questo punto di vista ultimo ma non meno importante perché non è una classifica è Fruit Loops che è un programma se vogliamo più da giovani con una bella interfaccia grafica carino, divertente, secondo i suoi detrattori è più un balocco che altro, però in realtà come dire ci sono usciti dei dischi anche importanti ed anche in quel caso ci puoi fare veramente di tutto, è molto intuitivo, forse per questo è considerato poco serio, però niente, niente di provare con quello. Se hai suggerimenti commenta pure e sottopone al giudizio degli altri senza problemi. Dico che comunque ho visto lavorare su software vecchissimi, su software sconosciuti pur riuscendo a tirar fuori delle belle robe. Questo per dimostrare il fatto che comunque software è soltanto un mezzo, dipende molto da, da te e da quello che ci fai.